1963. Washington. Funerali del presidente Kennedy. 1932. Nasce Alighiero Muschese. 1936. Terzo Reich e Impero Giapponese firmano il patto anti-comintern. Commenta il fatto del giorno Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano. Angelo Giuseppe Roncalli, alias Giovanni XXIII, il Papa del Concilio.